Carissimi, ben ritrovati. Continua il nostro percorso di fede attraverso la liturgia della Chiesa che ci propone questa domenica di Quaresima, seconda domenica. Abbiamo riflettuto sulla necessità di fare deserto, di entrare nel deserto domenica scorsa, sulla essenzialità della vita cristiana che si rifà all'esempio di Gesù che è vissuto nell'umiltà, nel nascondimento, nell'annientamento quasi di sé, rinunciando a tutto quello che gli veniva proposto, il potere, il prestigio, il successo, il trionfo, una vita trionfalistica, una visione messianica legata al trionfalismo della fede. È venuto quindi a proporci questo e tutto questo è chiaro che fatica ad entrare nella mente e nel cuore dei discepoli. Del resto anche noi facciamo fatica oggi a capire tutto ciò. Pensiamo ad una fede trionfale, a una Chiesa trionfante, invece ci accorgiamo che siamo sempre più fragili. Le notizie di cronaca, i fatti di attualità che accadono nella Chiesa e attraverso la Chiesa ci fanno riflettere proprio su questo senso di precarietà di fragilità che ci caratterizza e dunque in questa seconda domenica di quaresima eh, ci viene così descritto attraverso i Vangeli quel bellissimo evento episodio della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor proprio perché i discepoli non avevano capito bene Gesù offre loro un'opportunità quasi un saggio di quello che lui è realmente in quaresima comprendiamo l'identità di Gesù. Lui è pienamente uomo e pienamente Dio, un Gesù uomo, un Gesù che è Dio e la sua divinità viene rivelata proprio su questo monte, in questa luce sfolgorante che lo avvolge, questa luce che è anticipazione di paradiso, anticipazione della risurrezione, con la teofania vera e propria, la conferma dell'Altissimo che dice di Lui figlio di Dio, è il mio figlio e allora accanto a Gesù, sì giusto per fare una riflessione che ci può aiutare a vivere bene questo Tempo di Quaresima, vediamo Mosè ed Elia questo ci fa capire che abbiamo tutto nelle mani abbiamo questo libro sacro che è la Sacra Bibbia che ci dice come dobbiamo orientarci abbiamo Mosè cioè abbiamo la legge abbiamo una fede contemplativa quella di Mosè che si lascia coinvolgere da Dio, chiamare dal Signore. Abbiamo una parola che è vita sempre in quello che compie Mosè nel nome di Dio e abbiamo la profezia nella persona di Elia, questa profezia che diventa annuncio, annuncio di una vita nuova in Cristo, annuncio di speranza. Ecco, la trasfigurazione ci rassicura. Dio vincerà nella resurrezione di Gesù, Dio sarà sempre presente anche nelle nostre sofferenze, nei nostri momenti difficili della vita, anche quando siamo nel buio. Penso in modo particolare ai fratelli e alle sorelle del Movimento Apostolico Ciechi, non vedenti che qualche volta penso possa capitare loro di ritrovarsi nello scoraggiamento motivo della mancanza della vista e anche i nostri fratelli vedenti a tutti coloro che si sentono schiacciati, si sentono oppressi dalla vita e dalle tristezze di ogni giorno, il Signore offre una luce nuova, sarà in definitiva quella luce del risorto, quella luce eterna che dà speranza e gioia nuova a tutti coloro che credono in Lui. Buona domenica e buon cammino a tutti.